Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento con informazione fiscale. Quest'oggi ci aiuterà Rosi D'Elia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a te e a voi tutti. Il tema che affronteremo è quello del bonus 200 euro, in particolare per le partite IVA. Sono molti i destinatari di questa misura, di cui si è parlato molto nei mesi scorsi, eh, coloro i quali hanno già ricevuto eh, l'indennità da 200 euro, i pensionati addirittura lo scorso primo luglio. Eh, per le partite IVA invece ancora eh, le domande non sono aperte e la richiesta sembra eh, in salita. A che punto siamo? Eh sì, siamo a un punto che si sposta sempre più avanti. Eh, L'ultima notizia in merito infatti ha spostato la prima data possibile partenza eh, per quanto riguarda le richieste di accesso al bonus 200 euro dal 20 settembre al 26 eh, ad indicare questa data è l'adep l'associazione degli enti previdenziali eh, privati che sta aggiornando periodicamente sull'iter questa data non è ehm, esattamente una data di partenza ma un giorno Uh, zero per così dire cioè prima di questa data non si parte e uh, appunto dal 20 siamo passati al 26 è un lungo iter quello che si sta verificando dal momento che ricordiamo il, il bonus 200 euro è stato per le partite IVA quindi per lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti e professioniste è stato previsto dal eh, decreto aiuti, dal primo decreto aiuti. Eh, la norma però non ha stabilito nel dettaglio né l'importo eh, effettivamente né eh, i requisiti e le modalità di pagamento eh, questi dettagli sono eh, stati inseriti in un decreto attuativo che fatica ad arrivare perché la motivazione appunto di questo spostamento continuo dell'apertura delle domande deriva proprio dalla eh, mancata pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto attuativo il provvedimento è pronto è stato firmato dai ministri eh, franco e orlando approvato dalla corte dei conti ma eh, insomma è fermo un attimo prima della gazzetta ufficiale come spiegato dall'ADEP, eh, serviranno poi eh, due giorni, tutto è pronto, gli enti eh, sono pronti per partire con le domande, ma... Eh serve necessariamente la pubblicazione in gazzetta ufficiale del, del decreto per avviare la macchina organizzativa e servono poi dal giorno della pubblicazione due giorni eh, per esigenze e motivi tecnici per avviare il tutto. Eh, oggi quindi siamo al 22, questa nuova scadenza del 26 è eh, anche questa ormai in bilico perché se il decreto non arriva tra oggi e domani siamo di nuovo in ritardo. E Nell'attesa di, eh, di questo decreto attuativo eh, in gazzetta ufficiale si sono susseguite le novità perché eh, il decreto aiuti bis è stato convertito eh, dal Parlamento e eh, inoltre il governo ha approvato il decreto aiuti eh, ter lo scorso eh, 16 di settembre, decreto aiuti ter che contiene un'ulteriore indennità potremmo dire delle somme aggiuntive eh, che sono destinate a particolari categorie eh, di lavoratori e tra questi sono ricomprese anche le partite IVA. Come funziona la domanda per questa ulteriore somma? Eh, sì, eh, Tommaso, come evidenziavi il quadro si fa eh, in, in questi mesi, con le decisioni prese in questi mesi, il quadro si fa eh, più complesso, diciamo così, per eh, le partite IVA. Ricordiamo che questo primo decreto attuativo doveva essere approvato il 17 eh, giugno, eh, quindi... Complice il ritardo, il bonus 200 euro per le partite IVA è stato, potremmo dire, con un termine preso in prestito dalla Formula 1 praticamente doppiato con le novità eh, del decreto aiutiter che mette in campo eh, un nuovo bonus più ristretto e per una platea più ristretta anche per le partite IVA. Eh, che cosa succede quindi? Che ehm, le partite IVA che hanno diritto al bonus 200 euro se rispettano i requisiti previsti anche dal decreto aiuti ter, anche questo testo però va eh, evidenziato e ancora atteso in gazzetta ufficiale per la conferma di ogni dettaglio contenuto nella bozza, eh, hanno la possibilità di accedere a una integrazione di 150 euro del bonus originario. Uh, praticamente i due bonus si fondono per coloro che uh, rispettano i nuovi requisiti quindi uh, avere un uh, reddito uh, fino a 20.000 euro nel 2021 chi rispetta questi requisiti accede quindi a un bonus di 350 euro in totale uh, sempre dall'adep uh, è arrivata la notizia um, che gli enti che dovranno poi fisicamente erogare il bonus sono pronti ad aggiornare le domande in modo tale che gli aventi diritto presenteranno una domanda unica. Quindi nel caso in cui il reddito è entro i 35.000 una domanda per accedere ai 200 euro. Nel caso in cui il reddito è entro i eh, 20.000 eh, una domanda per accedere al bonus 200 più 150. Eh, sicuramente sarebbe a questo punto la via più semplice per eh, mettere in pratica entrambe le misure, eh, ma a questo punto eh, l'attesa eh, dei decreti, eh, la pubblicazione della pubblicazione dei decreti in gazzetta ufficiale diventa doppia e quindi un paradosso nel paradosso, perché... Se eh, il decreto aiuti terra non viene pubblicato in gazzetta ufficiale è difficile che quindi si possa attuare una misura eh, che non è ancora ufficiale per, per così dire. Certamente eh, questa potrebbe essere la, eh, la, modalità, la modalità di una domanda unica, quella ipotizzata anche dalla stessa ADEP, eh, sarebbe la, la modalità più ragionevole. Ecco. Non siamo quindi ancora in grado di... Eh avere una vera e propria data d'inizio delle domande per le partite IVA. Nell'attesa del decreto attuativo e nell'attesa della pubblicazione in gazzetto ufficiale del decreto aiuti aiutiter, eh, Rosi ti ringraziamo per il punto sulla situazione, ringraziamo tutti coloro che eh, ci seguono e continuano a seguirci sul canale YouTube e eh, sugli approfondimenti all'interno del sito informazionefiscale.it e per questo approfondimento è tutto, vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi e arrivederci.